Ma lo sai che Luca mi ha proposto un investimento interessante? Quasi quasi Ma sei fuori di Barella? Ma invece li da me i tuoi soldi, lascia perdere Luca Assuni Non i tuoi soldi con Luca, invece investi il tuo like sul mio canale non ti costa nulla e ogni settimana avrai un potaverbs per esprimere i tuoi concetti più complicati in sole due parole ottimo Luis, breve ma affossante non solo ho ascoltato il suggerimento di un iscritto al canale ma l'ho pure trascinato sul set signore e signori ma cosa fennan tanta galera? In. in tanta tanta galera eh, ma galera è intesa come prigione o come imbarcazione e poi si dice galera o galera ma soprattutto che cavolo sta dicendo il bresciano in tanta galera significa così lontano non è sempre così ma talvolta viene associato al sud o alla pianura dove che andiamo al mare? A perché una in tanta galera? Ti ricordi il potaverb in fondo affatto? Lo trovi qui? Beh, è quasi la stessa cosa. Amico consulente finanziario milanese, eccoti un modo per convincere i tuoi clienti ad investire il loro denaro con te. In Svizzera. Ma non serve mica portarli in tanta galera i tuoi soldi. Dona un like a questo video e rivedi gli altri video sui potaverbs del mio canale. Ce n'è uno per tutti gli utilizzi. E niente, dove il fotogena? Ok. Foto finante, non bello. Aumenti di coazione. Ah.